Buongiorno e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Formule, dati, tabelle Metrologia, elettrotecnica, elettronica, radiotecnica Autore per Luigi Poggi, editore Libri Sandit Costo 11 euro Si tratta di un volume sicuramente utile Raccoglie tabelle, dati, schemi Il tutto per il tecnico, per l'obbista per chi vuole avere a portata di mano in un solo volume tante utili informazioni dedicate all'elettronica, all'elettrologia, alla radiotecnica. Speriamo di essere stati utili e se volete iscrivetevi al nostro canale YouTube. Saluti da Elettronica Didattica.